Carissimi, è il 21 giugno, diamo inizio ufficialmente alla stagione estiva, in questa domenica che ci rimpone in cammino, ci rimette nell'ordinario cosiddetto, il tempo ordinario, il tempo feriale, nella ordine, ordinarietà della vita di tutti i giorni. Questo Vangelo ci presenta un Gesù che parla ai Suoi e annuncia quello che sarà il loro compito, la la missione che dovranno svolgere. Mi ha colpito molto e sempre mi colpisce questa, questa esortazione, questo incoraggiamento del Signore, non abbiate paura, non abbiate paura. Più volte il Signore usa eh, questa espressione, noi la conosciamo anche peraltro perché San Giovanni Paolo II eh, ci ha esortati grandemente a non avere paura, anzi ad aprire, a spalancare le porte a Cristo nella nostra vita. Quindi tutti siamo chiamati a vivere la missione e in questa pagina del Vangelo in cui ecco si fa menzione di coloro che, eh, che appunto perseguitano i cristiani e che osteggio il cammino ai credenti, eh, troviamo luci ed ombre, eh, troviamo vita e morte, troviamo gioia e tristezza, bene e male, troviamo quei contrasti che sono lo specchio del tempo, anche del tempo che noi viviamo. Il Signore ci esorta a non avere paura, a non temere nemmeno coloro che uccidono il corpo, perché non potranno mai uccidere l'anima. Interessante poi quel riferimento al passero, i passeri, no? Nemmeno uno di essi cadrà senza il volere del Padre vostro, questa è la traduzione più attuale, ma se andiamo all'originale greco, a patros umon, cioè neanche un passero cade senza il Padre vostro, senza la presenza, senza che il Padre sia lì. E come non pensare a tutte quelle vittime? del coronavirus, le vittime delle guerre, quelle persone che sono morte in solitudine, non hanno potuto avere a fianco né un ministro di Dio né i propri cari per varie ragioni, perché si è in guerra, perché c'è il rischio di contaminarsi, eccetera, però il Signore è lì, è presente, questo ci dà grande serenità perché quel che conta davanti a Dio è l'anima e allora la fede significa sicuramente accorgersi della presenza di Dio, della presenza del Padre e del fatto che niente accade per caso, accade senza che Dio sia presente in qualche modo. Certe volte è impossibilitato, lui che è l'Onnipotente, il Panto Creatore, cioè l'onnitenente, dovremmo dire, colui che tiene tutto, perché tutto nelle sue mani proprio lui diventa, eh, diventa debole di fronte alla nostra libertà, quando scegliamo, ahimè, di opporci a lui, di fare a meno di lui, vivendo come se lui non ci fosse. Questo noi lo possiamo proprio in virtù di quella libertà che ci ha donato e quella libertà si può condurre nel baratro, come invece al contrario, si può portare alla salvezza eterna, alla gioia eterna, la gioia di donarsi, quella gioia che ha contraddistinto la vita dei martiri, che non hanno esitato a dare la vita per Cristo, non hanno temuto, non hanno avuto paura di coloro che uccidono il corpo, ma hanno avuto il santo timore di Dio. Ecco, forse questo dovremmo riscoprire non come terrore, non come paura di Dio, ma come consapevolezza della presenza di Dio nella nostra vita. Ve lo auguro davvero in questa domenica del tempo ordinario, dell'ordinarietà, della ferialità dei nostri giorni. Buona domenica!